Buongiorno Pina, buongiorno Mary. Allora, oh, ciao, cari. Ciao ci prepariamo per questa sessione. Così? Benissimo. Troppo lontano. Se riesce Bene. ad avvicinare leggermente ed abbassare ancora un po' sarebbe il top. Vediamo. Perfetto. Passo. Eh, così. Perfetto, perfetto, benissimo. Bene. Benissimo. Allora. Vediamo un attimino innanzitutto le cose da vedere nella sessione, dopodiché eh, vedremo cosa faremo per andarle a vedere. Abbiamo fatto eh, varie sessioni già con Pina, <coughs> la sì. problematica che ricompare costantemente è questa figura, questa persona che torna costantemente nella sua vita. Eh, abbiamo indagato, abbiamo visto che faceva parte della sua vita passata, di una sua vita passata, dove erano insieme, erano compagni. C'era questo grande amore ma non condividevano, eh, o meglio, lei non condivideva alcuni aspetti della sua vita perché eh, faceva parte delle forze naziste e quindi faceva del male, quindi lei non era d'accordo con questo eh, modo di vivere e questo le creava questo malessere. Questa persona poi si sono lasciati, si sono separati, si sono staccati e in questa vita sta tornando costantemente in un'altra persona, quindi si ritrova sempre questo nome, lo ritrova in giro per la strada, le torna nei sogni. Abbiamo... Noi siamo colleghi ovviamente, quindi, quindi c'è stato lo... un, un, insomma, un contatto, no? ci siamo certo, conosciuti. Certo, certo. Anche in questa vita? Sì, sì, ah, sì. C'è stato un incontro, ma non è successo niente, lui è impegnato. E abbiamo lavorato insieme per um, tre anni. Poi le nostre strade si sono divise. Nonostante si siano divise, mi continua a tornare incessantemente nei sogni, sogni insomma particolari, importanti. Eh, nomi oppure sto con altra gente, altre persone. Lui ritorna sotto vari eh, eventi. Insomma, e quindi io voglio sapere insomma se. Che legame c'è? Se... Vabbè, l'abbiamo scoperto, diciamo che. Sì, e... se mi puoi Andiamo dire. a vedere detto. che cosa c'è ancora. Ancora, TV, visto che continua a essere così presente in, sotto tutti gli aspetti della tua vita, perché anche nei sogni e quindi in esoterico ovunque. Bene, andiamo a vedere. Sì. E poi faremo un'indagine anche sulla, sulla famiglia, sul fratello, su, sulla famiglia di Pina, perché ci sono anche degli altri eventi che dobbiamo analizzare, perché sono tornati in una delle sessioni che abbiamo fatto, quindi andremo a capire qualcosa in più. Però qui non approfondiamo adesso, andiamo a vedere dopo cosa verrà fuori, andiamo a capire cosa ci arriverà. Ok, allora la prima cosa okay. che faremo, faremo l'induzione, okay, una volta che stendo. abbiamo raggiunto lo stato, perfetto, uh, se hai qualche domanda, Pina Falla, poi iniziamo con il processo e vi spiegherò cosa facciamo nel dettaglio. Sì, vabbè, io non, non è che voglio, io voglio semplicemente capire, poi non è che il mio problema è, eh, cioè, eliminare questa persona, nel senso che se, se, se è un legame importante, è un legame importante, punto, non è che devo per forza... Insomma, mandarlo via, cioè, non certo. so quello che è importante capire. Okay. ok, allora niente, faremo eh l'induzione una volta che avremo raggiunto lo stato. Innanzitutto ci metteremo in protezione in modo tale da evitare interferenze, da evitare che nessuno e nulla possa interferire con la nostra energia e poi inizieremo quella che è l'investigazione. Prima vedremo cosa appare in automatico all'inizio e poi andremo a fondo, andremo indietro eh, nel tempo per andare a capire quello che ci interessa capire. Benissimo, rilassatevi, occhi chiusi. Ok, io parlerò con Pina, Mary chiaramente in pochissimi secondi sarà già nello stato che ci serve corpo completamente rilassato e abbandonato ti concentri solo sul tuo respiro senza modificarlo e mano a mano che respiri il tuo corpo si rilassa sempre di più l'aria entra il petto si espande quando esce il rilassamento raddoppia. ogni volta che l'aria esce, il rilassamento raddoppia, e mentre ascolti la mia voce ti accorgi che qualcosa all'interno del tuo corpo inizia a modificarsi, le tue gambe iniziano a diventare pesanti come il piombo. Non, non è una fase bellissima mi sento comunque sola a volte avrei bisogno di più privacy e non ce l'ho ok sicuramente ok allora iniziamo con il lavoro e andiamo subito indietro nel tempo al mio 3 ad andare a prendere la motivazione di questa, di questa condizione, il perché Pina sta vivendo questa condizione, qual è l'evento che ha scatenato tutto questo? Al mio 3, 1, 2, 3. Cosa ti arriva Mary? Guarda, mi arriva una vita dove lei eh, è insieme a, a molta gente, come se eh, fosse una sorta di... Di guida ma non spirituale è, diciamo una guida che risveglia un certo movimento è un attivista una ribelle in, in, in tutti i sensi perché è contraria a tutto questo in un'epoca non così tanto lontana è, è contraria a, a ha tutti i codici che restringono l'espressione femminile, ma vedo anche maschi, quindi non è solamente una struttura eh, di, di ribellione eh, legata a un movimento femminista, ma diciamo più politico, ecco. un'attivista politica, un, ha dei cartelli, è quasi all'inizio di questo gruppo. E, Correlato alla, alla domanda che mi hai fatto di questo lavoro, è il saper stare, no, non sapere, non voler stare eh, in sottomissione a delle regole che lei non comprende, che non accetta e quindi porta tutto un po' di scompiglio, in quello che invece gli altri in questa eh, dimensione, in questa realtà di Pina, eh, si aspettano da lei. È una ragazza che collegata a questa vita karmica vive fuori le righe del condizionamento e delle leggi eh, che non le piacciono e quindi è sempre un po' La sua energia è sempre un po' contraria, anche se magari a volte non lo esprime, però eh, muove le energie in senso contrario e per questo eh, implica anche delle cose energetiche mh, nel lavoro che non vanno proprio nei piani eh, in armonia come lei vorrebbe. Ok, eh, in che anno siamo Mary? Cerchiamo di capire Ma, qualche eh, dettaglio. Sì, guarda… Mh, i vestiti, guardo da come sono vestiti che non è poi così tanto diciamo indietro nel tempo. Eh, i, I primi mi, del 1800 iniziavano le leggi con le fabbriche, le industrie e poi iniziavano a esserci le leggi stradali, insomma in, iniziavano a essere sempre più restrittivi nella sua, nella sua città, con nel, questa evoluzione che lei eh, non concepiva metà metà 1800 così come si chiama in quella vita? Veronica mi è venuto subito Veronica, Veronica. Okay. Veronica. è bionda, alta, magra ed è, è forte come donna è dinamica e tenace dove ci troviamo? guarda mi viene in Germania, mi viene questa, questo movimento perché mi si lega molto a un controllo a un, alle fabbriche, mi, mi è venuto Germania, Berlino, movimenti eh, dei, dei, dei primi di eh, evoluzione industriale, quindi con l'industria c'è tutto un contesto di eh, di meccanismo di condizionamento che parte un po' tutto da quel periodo lì ok. pina te cosa sta arrivando invece? Cosa ti arriva come immagine e cosa ti arriva come sensazioni? No, io seguo Mary, non, <ride> ma questo questo grande sensazione di ribellione a tutti sì, i contesti ce l'hai. Sì, eh, sì, okay. Sono molto, molto fuori dagli schemi, sono molto molto libera. Credo di esserlo. Poi. non lo Però so, sei però... anche una contestatrice, ma non questo per dirti che sei una contestatrice. Mi piace il giusto. Eh, mh, sì, mh, esprimi. Sì, sì, sì, nella... che, che nel gruppo bisogna fare le cose giuste per, per, per, per la collettività. Questo ce l'ho, ce l'ho. Ok, allora vediamo un attimino cosa sta accadendo, qual è l'evento in particolare. Abbiamo capito quindi da, da quale vita arriva questa condizione, però sicuramente se l'inconscio ci ha portati lì è perché lì è capitato qualcosa che sta generando questa condizione di pina in questa vita. Quindi sì, andiamo certo. a vedere veronica in cosa sta facendo la portata ad essere imprigionata questa sua caratteristica e quindi lei diciamo in quella situazione di prigionia eh, si è sentita frustrata e, Sicuramente porta con sé queste eh, sorte di, sai, eh, cercare di silenziare tutto quello che invece vorrebbe dire che le, la contrasta con questo ehm, cammino nel lavoro di adesso. La prigionia, insomma, la vedo imprigionata e quindi. Eh, Ancora più è un misto di depressione, di, di sentirsi così insomma eh, impotente, di non poter agire, ma comprende che i poteri forti eh, hanno questa forza e lei viene in un certo senso abbandonata perché eh, di fronte al contesto le, le, legislativo e eh, i suoi seguaci, chi i ribelli la seguivano, viene abbandonata. Abbandonata, non viene aiutata e quindi magari poi anche liberata. Lei sta lì per un... viene anche spostata, trasferita da, da quelle carceri eh, in Germania, a Berlino, visualizzo, e quindi vive questo isolamento e questo abbandono con molta angoscia. Non, non si abbandona, non è mai una um, sai depressione o tristezza, ma l'angoscia, cioè il, una sorta di delusione um, di questo abbandono che porta con sé come un, un ricordo dentro questo, um, questo se stesso, nella sua um, coscienza. Ti arriva Dunque. questa emozione, Pina? Mm. qualche volta nelle tue giornate se ti arriva questa sensazione particolare anche in questa vita no, posso dire che c'è una mia amica che è attivista e... e io sono allergica a tutto quello che, che lei fa <ride> ok, quindi in qualche modo <coughs> è sì. tornato okay. allora facciamo questo modo andiamo a capire, chiedi all'anima, alla parte animica di Veronica in quel momento in cui sta in quella situazione di cosa avrebbe bisogno? Qual è la risorsa che le servirebbe per superare quel momento eh, diversamente per far sì che eh, cambino le emozioni dentro di lei che non subisca tutto quello che sta accadendo ma che reagisca in modo completo e totale stando bene? Beh, lei... Mi porta in un grande campo, un prato, dove poi c'erano queste riunioni dove si discuteva, e, um, mi porta nei suoi momenti di discussione, ma di solidarietà dove non c'era um, il contrasto della legge, dove quindi non venivano quantomeno catturati, presi o, o sai, malmenati, diciamo. Mi porta in uh, un in una situazione serena ehm, di, di parlare con tranquillità di, di una di, di discussione di conversazione di scambio di idee molto piacevole che era il suo ideale non era poi così ehm, la lotta quello che lei cercava ma era eh, far valere i suoi ideali quindi nella condivisione nella trasmissione di questa armonia ehm, che condivideva in quei momenti eh, con gli altri eh, compagni, con gli okay. altri amici. Quindi la solidarietà e quel tipo di emozioni sì. sono state e potrebbero essere la sua forza. Sì, sì okay. assolutamente sì. No, facciamo in modo che quella scena, tutta la scena per come la stava vivendo, eh, si blocchi come un fermo immagine. Sì. E porti con sé anche le emozioni legate a quei momenti. Sì. Perfetto, adesso con quella scena, con quelle emozioni chiare, nitide, come una fotografia perfettamente a fuoco, facciamole attraversare di nuovo la scena in cui viene incarcerata e vediamo cosa accade. Beh, lei è molto più serena, diciamo, non prende questa carcerazione così remissione, cioè così non si sente così soppressa e così ammutolita e calma e ha dentro di sé con questo atteggiamento nuovo questa struttura di serenità il pensiero e la riflessione del futuro che starà lì per poco tempo e poi verrà liberata quindi ha questa progettazione positiva ehm, nel suo futuro, non sente di essere stata impedita così tanto come prima. Ok, adesso facciamo scorrere velocissimamente la scena. Intanto, Pina, a te cosa sta arrivando come emozioni? Sì, io posso dire che non, non amo i luoghi chiusi. E... Mi piace stare all'aperto, non questo okay. mi piacciono le finestre sai quando vede le finestre che c'è fuori tutto il paesaggio queste sbarre prima le percepiva proprio come chiusura non le sopporta sì. Ok, allora dobbiamo anche spuntare questo elemento quindi facciamo sì. in modo che con quella scena sempre vivida e chiara scorra sì. tutta la scena della sua vita, mandiamola avanti facciamo in modo che vada avanti sì. e Facciamola scorrere velocemente fino a che non si verifichino altri eventi particolari ed importanti. Sì, lei... Esce mh, alla fine da quella prigionia, non è più in quella città, viene tras trasferita e mh, diciamo che mh, continua il suo percorso di idealista, però ha un altro atteggiamento, eh, più, mh, più calmo. Eh, ha un, anche un dialogo con eh, i suoi compagni e con chi poi intende condividere le sue idee ehm, e i suoi pensieri e mh, con calma diciamo istilla la ragionevolezza eh, negli altri vedo libri, vedo che scrive, vedo mh, un parlare più calmo, è, è completamente cambiata ma okay. continua nel suo percorso, di, non di attivista, ma di eh, una sorta dove passa lei, cambiano le cose, porta okay. avanti con sé il suo pensiero di cambiamento. Perfetto. Allora, adesso portiamo sempre Veronica agli ultimi giorni della sua vita, agli ultimi momenti della sua vita e le accompagniamo allo strapasso, vediamo come trapassa, com con quale emozione, con quale condizione. Sì, lei mh, non avrà famiglia, ehm, diciamo, vivrà, vive in una situazione di comunità con altre mh, persone come lei, non sono più giovani, eh, una settantina d'anni. Ehm, si spegne così di stanchezza, non ha malattie. Eh, come con un sospiro, stava in una scrivania e stava leggendo, aveva sempre questa sete di, di conoscenza, di sapere, di informarsi, anche quello che accadeva eh, nelle altre città, era un momento che cambiavano le cose, quindi lei eh, non si stancava mai, di, si spegne, si accascia nella scrivania, quindi ferm... si ferma il cuore. E... Quanti anni e ha una settantina d'anni, 71 anni, 70 okay, anni okay. così. E, esce da dietro, sai, dalle spalle. La vedo su questa scrivania eh, proprio appoggiata così, insomma, piegata eh, con la testa. Esce dalle spalle, proprio come al desiderio di mh, alleggerire questa, questa pesantezza di tutta... Questa vita, in un certo senso importante ma anche impegnativa, okay. e si solleva e va su. Ok, quindi va subito in un'altra dimensione, Beh, tranquilla e serena. Si sì, gira un po' al, diciamo subito percepisce che non è più collegata e non è più trattenuta amante della libertà va come a visualizzare tutto quello che non poteva fare in quella vita di veronica ehm, come di persona diciamo sotto forma di anima tutto quello che accadeva altre, negli altri paesi e poi sale su sì. ok adesso Vorrei che eh, se ci fossero delle altre problematiche da sciogliere eh, relative a questa vita andassimo a qualche altro evento, altrimenti passiamo oltre e andiamo a capire delle altre cose. Se però ci sono problematiche razionali o inconsce nella vita di Pina in questo momento, vorrei che andassimo agli eventi che le stanno generando. Di questa vita di Veronica o sì. di altre vite? Ah, no, no, di altre di vite, Veronica... della vita di Pina. Ah, nella vita di Pina beh guarda riferite a, alla domanda che tu avevi detto rapportate al lavoro questa è la più importante e, quindi riferita al lavoro okay. se ci sono altre domande poi devo andare a vedere se mi appaiono altre vite okay. questa era molto legata alla sua situazione vibrazionale eh, del lavoro ok adesso andiamo quindi a capire questa sì. persona che costantemente torna nella sua vita eh, in che modo eh, è legata a lei nel passato vediamo cosa esce eventualmente di nuovo guarda io fondamentalmente adesso sono con pina quando ha lasciato il corpo di veronica e quindi eh, sono nella sua diciamo forma e lei con questa persona non è che è un'altra persona, sono al momento in cui era un'unica ehm, energia e hanno, hanno, no hanno, perché era diciamo un'unità separata, si è separata ed ha vissuto la parte maschile e la parte femminile. Quest'altra persona di cui parlavamo prima non è un'altra persona, è un'unità di Pina separata e vive costantemente nella reincarnazione in vita terrena maschio e femmina, si alternano però nella parte maschile e nella parte femminile, hanno fatto questo diciamo, intervento, questa esperienza eh, separati, come un'unica anima separata. Okay. questo lei lo ha sempre saputo però nel suo subincorcio non l'ha mai si, sempre, si sono sempre percepiti di essere come una medaglia però uno, uno. Okay. lo può confermare Pina? sì eh. anima unica è, da, unica è da anima. tanto che leggo di queste cose vabbè, penso pure Vincenzo sì, <ride> sì. guarda è allucinante comunque sì eh. e c'è un Un'attrazione quantica che va al di fuori di tutto quello che è la materialità, è la fisicità, la, il biologico, insomma la sessualità, è un'attrazione che sì. prescinde oltre eh, ogni confine, diciamo, non c'è eh, immagine che io possa trasmettere con le mie parole di ciò che sto vedendo adesso, ma le sensazioni che abbina le, le, le, le posso confermare. Certo. Ok, a questo punto dobbiamo però capire il futuro sì. di questa unione qual è, cioè dobbiamo andare in progressione, perché se questa unione è destinata ad essere, cioè nel senso che questa persona, dato che fanno parte di una stessa energia, che si è staccata e vive questa corporalità separata e destinata a riunirsi in questa vita, oppure no, perché... Eh, questo continuo ritornare, questo continuo essere presente, questo continuo manifestarsi, eh, tra virgolette, è diventato inquietante, cioè eh, sono segnali continui che arrivano. Dobbiamo capire il significato di questi segnali, se questa unione si dovrà realizzare oppure è, è, è un segnale semplice che non ha nulla a che vedere con un'unione in questa vita. Cosa ti arriva, Mary? Eh, mi arriva che loro, che loro, parlo loro perché adesso in questa fisicità io li intendo e li percepisco come due persone, no? però, e eh, quindi continuerò a dirlo è sempre loro: hanno questa missione, questa separazione, eh, sempre maschile e femminile, è stata ideata e fatta perché. Questa fisicità, l'incontro, che non... in questa vita hanno perso un po' di tempo, ma si erano finalmente diciamo, incontrati, ma il fine... Nella, nella linea temporale progressiva del futuro in generale senza tempo, quello che sto leggendo adesso io, è di concepimento, loro in questa forma eh, di unicità separata, il fine e il compito per poi riunirsi è di concepire, non, ha, non, non riusciranno in questa vita perché la visualizzazione che ho adesso di loro è un po' mh, adulti, ma si sono trovati e, nel, e avranno un'altra esperienza dove eh, concepiranno a quel punto lì ritorneranno lasciando questa reincarnazione questa fisicità di nuovo unico però avranno lasciato un loro seme molto importante eh, è come un una non una, una prova una, ma è un, il loro intento hanno il suo intento di Pina, o se parlassi con lui direi di lui, eh, questo è il loro fine. Okay. Sono destinati a stare insieme, a non, non c'è una separazione eh, mai nei tempi nella linea fisica, nella linea eh, sono una, un'unica un energia. Ok, eh, quanto questa, uh, questa energia, questa separazione, se possiamo così definirla, sta influenzando? anche la vita di persone vicine a Pina? Beh, influenzava perché lei non riusciva a a comprendere, non riusciva a decodificare la sua parte spirituale, la parte di Pina spirituale, è un pochino eh, in confusione, non riusciva a decodificare l'anima, è qui tutta contenta che mi trasmette, io lo sapevo, lo sentivo, però eh, diciamo che questa… Eh, che questa non decodificazione reali dei fatti, quindi trasposizione nella fisicità, eh, rende Pina una portatrice di, di circuiti energetici un po' discostanti, quindi lo percepisce gli amici, lo percepisce il fratello… Cioè, affinché ora adesso che lei ha preso coscienza, quindi eh, tutte hanno capito e compreso che cosa sta accadendo, inizierà a trasmettere come onde radio non più saette energetiche, ma ondulazioni armoniose e allora inizierà a calmare anche tutto quello che circonda di conoscenze e di tipo di vita che fa, anche con questo isolamento no? che lei dice, è quasi un, un, un rifugiarsi in qualcosa che lei non comprendeva e quindi si richiudeva, invece adesso le sue energie si modificheranno e modificherà anche tutto il resto intorno a lei ok adesso spostiamoci un attimino sul fratello andiamo sì. a vedere se lo intercettiamo innanzitutto se riusciamo a, a prendere quella che è la sua parte animica e fare un'analisi per capire la situazione che il fratello in questo momento sta vivendo a cosa è dovuta e soprattutto come può cambiare allora, quindi chiamiamo il fratello qui davanti a me, lo vedo un sì. po' scuro il fratello, un po è piegato, mi arriva piegato su se stesso e con un colore eh, molto scuro, eh, anche lui però è un po' cattivello, cioè non perché Pina era cattiva, lui è proprio un po' cattivo, un po' amaro come si dice, invece eh, Pina Amare. è… è, è, è ho detto bene quello che sì, mi trasmette amaro, amaro. Eh, invece Pina non è cattiva è ribelle che è differente lei insomma, mm. è, nella, è nel, nel giusto no? la, la, la sua, il suo sprint è diverso di, come messaggio senti lui ce l'ha un po' con, eh, con, eh, con, con Pina la, vedo che infierisce il suo sguardo è cupo nei suoi confronti eh, la domanda Vincenzo era... Allora, innanzitutto, beh, capite qual era la situazione, l'abbiamo vista, mm. adesso questa sì. situazione è una situazione che è in rapporto con Pina, cioè dipende un po' da Pina, oppure non c'entra nulla con Pina, possiamo andare a dargli una mano diversamente? No, no, non c'entra niente con Pina, okay. lui è proprio è uno che rompe le scatole, diciamo che vuole dominare eh, sopra la, la sorella, insomma è un po'... Non c'entra niente, non è collegato, eh, vedo che è, mh, la guarda, la controlla, la mh, chiede, sì. un, è, è un, è, però è, è, se la, è semplicemente la, è, è come se mh, ha problematiche il fratello, è come se lui avesse un'oscurità tutta sua che porta con sé e e si deve agganciare uh, sai è un po' un parassita lui come persona energetico quindi appena si avvicina a Pina è come se con la sua un po' cupezza amara freddezza, egoismo le, le, le prendesse energia e, um, ha problemi tutti suoi sì. ok possiamo fare in modo da aiutarlo eh, o meglio, possiamo andare indietro a capire la motivazione per cui in questo momento è così, per far sì che risolva e non sia più tra virgolette parassita nei confronti della sua famiglia. Beh, guarda, lui non è proprio che sta vivendo in solitudine, c'è qualcuno che alberga in lui, che porta con sé da vite passate. E... Era un uomo eh che ha, lo vedo collegato a un abbassamento energetico di, uh, di anima, eh, con una vita che ha fatto dove ha ucciso delle persone. Era um, un... Con, ve lo vedo in mano con un coltello, insomma, um, un po' malvivente, proprio un bandito, diciamo e quindi da lì ha, ha dato accesso a entità, un'entità che alberga in lui, di, cedendo il suo potere, quindi diciamo che fondamentalmente Pina col suo sguardo eh, capisce che a volte lui e a volte non è lui, lo vede che, che è un po' camaleontico, capisce che c'è qualcosa che non va. Cosa possiamo fare? Certo… Ehm, Sicuramente possiamo intanto eliminare questa entità che alberga in lui. Ok, e, e... chiediamo innanzitutto a lui se vuole eliminarla, la sua parte animica, perché chiaramente deve esserci almeno il permesso della parte animica. Eh certo, lui è un po', un po' tonta come anima, diciamo, perché aveva permesso con um, un desiderio, insomma, con un... Um, non si era reso conto di, di, di, di poter arrivare ad essere così soppresso. Sì, lui vuole, vuole. essere liberato, assolutamente okay. sì. A te, Pina, arriva questa uh, sensazione Cioè, del fatto che lo vedi a volte uh, e capisci che a volte è e lui, a volte invece sì. possa esserci qualche interferenza? Cambia, nel senso ci instilla sensi di colpa, ce l'ha molto con mio padre, eh, ci dà la colpa per qualsiasi cosa, dobbiamo avere paura magari di fare qualcosa, di dire qualcosa, diciamo, se diciamo okay. qualcosa è di sbagliato potrebbe succedere il finimondo. Eh, però adesso lui vive insomma da solo, se n'è andato e quindi io sto meglio, siamo meglio sicuramente. Però io lo avverto mio fratello come una persona comunque buona, c'è stato un, sempre un bel rapporto fino all'adolescenza. Poi lui è cambiato, è entrato in un periodo di profonda depressione per cui, e adesso lo vedo più sereno però. Cioè io sì. non, non, non lo avverto. Cattivo, però come ha detto Mary, eh, sì, ha questi momenti non di, è lui. Di, di, di oscurità e eh, dà la colpa a tutti al mondo, per, eh, insomma, eh, sì. non è lui. sì. Okay. Eh. Allora facciamo in modo da eh, provare ad, ad aiutarlo a liberare eh, la sua energia da questa interferenza, e vedremo poi cosa accadrà perché se sarà più libero magari vivrà meglio lui stesso ma anche la sua famiglia percepirà il suo cambiamento in positivo allora innanzitutto andiamo a capire che tipo di interferenza è è un, un ex umano che non vuole, vuole trapassare non è voluto trapassare fino ad ora ed ha approfittato di vivere questa fisicità eh, assorbendo e vivendo in lui proprio, ok. Allora, visto che lui vuole liberarsene, chiedigli di ordinare a questa energia di lasciarlo. Sì, lo sta facendo. Lo... Cioè proprio gli, di... gli dice proprio, lo intima non è così proprio mh, imperativo, ma con calma e con la sua volontà ordina di allontanarsi completamente da lui. Cosa accade? E obbedisce questa... questo ex umano e, e si sta proprio sta proprio uscendo dal suo corpo come a uscire da una scatola diciamo lo visualizzo come movimento e adesso è davanti a lui davanti al fratello di Pina ok allora crea intorno a lui una sfera energetica impenetrabile di protezione in modo tale da non sì. essere più interferito sì. all'interno della quale può andarsi a ricaricare a livello energetico Rimodulando le sue vibrazioni e soprattutto rimettendole in linea, in armonia, per sfruttare poi al meglio le sue potenzialità, il suo vero potenziale. Sì, questa sfera è stata fatta, lui dentro questa sfera, proprio adesso, sai, mi fa visualizzare con... L'immagine del suo corpo, proprio come se tirasse indietro la schiena, cercando sai, di tirare tutta l'arcata del suo DNA, la sua schiena, in una posizione eretta, come se si fosse alleggerito di un sacco che lo appesantiva e lo ricurvava su se stesso, come mi era apparso venendo no? chino e cupo. Okay. E... Sta riprendendo la sua forma, diciamo, e anche i suoi occhi stanno cambiando di colore. Ok, le sue vibrazioni sì. sono diverse? Sì, assolutamente sì. E quell'energia, quell'entità, cosa, cosa sta facendo? Fuori, è lì fuori della sfera. Ok, allora, ordiniamoli di andare liberamente. Se lo farà, ok, altrimenti prenderemo delle precauzioni. Beh, guarda, lui sta cercando di girare intorno alla sfera del fratello di Pina, cercando di trovare un passaggio, non ancora compreso eh, di stare così lontano. Allontanerei direttamente con un portale dimensionale okay. affinché... Se Facciamo, tu sei facciamolo aprire direttamente al fratello di Pina. Sì. Chiediamo a lui, lui di farlo, ok. Apre un portellone di ferro, un portale completamente di ferro. Ovviamente è collegato anche a quei tempi dove lui uccideva e quindi quei periodi. Apre questo portale dimensionale e gli ordina proprio di entrare, quindi lui, eh, questa entità obbedisce, non può fare diversamente e se ne va via, entra in questo portale dimensionale. Sì. Ok, appena uscito chiudiamo di nuovo il tutto. Chiuso. Facciamolo sparire. Parito, completamente cancellato. Sì, ecco, Perfetto. adesso è veramente sereno e tranquillo. Ok, a questo punto lo lasciamo libero di procedere da solo perché gli abbiamo dato una sì. mano per liberarsi. Adesso sarà lui a decidere cosa fare della sua vita. Sì. Ok, e allora andiamo a capire se c'è ancora qualcosa nella attuale vita di Pina che va risolta e che ne ha. Una causa indietro nel tempo. Se questa causa c'è, caro inconscio, portaci a quel momento. Se non c'è più nulla da risolvere, ritorniamo in quel contenitore senza spazio e senza tempo dove ci siamo incontrati inizialmente e vediamo l'anima di Pina, la parte animica di Pina, come sta reagendo. Cosa ti arriva, Mary? Eh, guarda, mi ha portato in una vita la suora, che strano, perché la caratteristica sua. È come se mh, eh, mi avesse mh, portato a una vita che lei ha voluto fare come mh, eh, sperimentazione, no? Questa, mh, eh, questa, suo, questa vita un po' chiusa, mh, eh, fuori dal mondo, ma fondamentalmente mh, eh, per non Era come se fosse. Mh, avesse fatto questa scelta alla ricerca eh, di non dimenticare, è stata sorpresa di scendere in questa fisicità e non avere così ricordi della sua essenza, della sua energia. E in questa vita da suora, diciamo, aveva percepito... Eh, che con quel tipologia di vita avrebbe ritrovato in tutti i ricordi e ne è rimasta un po' delusa però fondamentalmente mi fa vedere che eh, vive insieme a, a tanti bambini e ci sono tanti ragazzini tanti... come se fosse una suora eh, di una scuola, di un orfanatrofio e quindi... Non ha trovato tutti i ricordi, ne è rimasta un po' delusa, però ha fatto una vita eh, felice, mi porta come se volesse eh, farmi ricordare, eh, far ricordare a Pina il piacere di stare in mezzo alla gente, non tanto come un, una vita negativa, perché Pina in questa vita eh, si isola tanto, queste porte che apriva e chiudeva, no? ti ricordi all'inizio, sì, quindi sì. mi porta in questa vita da suora, quindi dove ha fatto un'introspezione, dove era molto collegata con la sua spiritualità, ma non collegata con i santi, le chiese, non vuole che faccia questo, però... Vuole riportarla in mezzo alla gente, in mezzo alla purezza, ai bambini, eh, come se eh, por volesse portare una fiammella di desiderio, di, di, di vita, di riaccensione in questa vita di Pina. Mi porta in questa vita qui particolare. Ok, a te cosa arriva Pina? Mm. Che, che rapporti hai con, le, la, con i bambini che giocano e ridono? Ti fa sentire, ti accende questa, eh, questa sensazione di vitalità, di verve, di mh, empatia, sai, di, di, di amore, di connessione con la purezza? Sì, a volte mi capita così all'improvviso che i bambini mi sorridano loro. Eh, però eh, questo mi è capitato infatti mi stranivo sì, e, sì io la connessione c'è c'è questa connessione da ricordare perché ha bisogno Pina ehm, io lo stato. sento con, con, con, con i cani questo con, con gli animali questa connessione con, con la purezza con l'infanzia con, con Ok, e allora facciamo in questo modo quella sensazione che sta provando in quella vita eh, da suora, facciamo in modo che ritorni, cioè portiamola dietro, portiamola in questa vita e facciamo sì. in modo che arrivi forte e chiara, appena come sensazione. Quindi io direi: conto da 10 a 1. E questa scena diventa sempre più viva, sotto forma di sensazioni d'entropina. Facciamo questa prova. 10. 9. caro inconscio. Se questa sensazione inizia a risalire d'entropina, dammi un cenno muovendo l'indice della mano destra. 8. Sette, benissimo, sta arrivando. Sei. Cinque. Piano piano, andrà a riempire, a colmare ogni vuoto. Quattro. Arriva sempre più forte. 3 2 1 Pina ti arriva anche razionalmente, la percepisci anche a livello razionale? Sì, io ho sempre amato, però penso un po' a tutti i cori dei bambini, i cori delle voci i cori dei bambini, questo mi arriva adesso. Ok, benissimo. Sì inconscio il segnale ce l'ha dato, era un movimento istintivo, quindi non guidato, sì. vuol dire che è andato a fare questa operazione di compensazione. Sì, l'allegria, l'allegria, la gioia, mm. è tanto bella Pina quando ride mh, e lo fa visualizzare mh, la sua parte anemica e lei eh, si è riempita di questa, di gioia, di allegria e di purezza e, e sorride, bella. Ok. Allora, adesso torniamo di nuovo al momento in cui abbiamo iniziato e vediamo a questo punto cosa arriva. Dopo queste modificazioni, cosa è cambiato, cosa si è modificato? A te cosa arriva, Mary? Beh, ehm, Lei è completamente cambiata, mi fa, vi, mi fa visualizzare che non è più nervosa, non è più così, insomma... Ehm, in preda alle rabbie di tutto il mondo, l'assorbimento assorbimento e tutto, ma anzi una, fa dei gesti molto femminili, ha una femminilità eh, cordiale, se vogliamo dire, e ha anche una comunicabilità dolce, soave, una modificazione meravigliosa. Tu senti Pina dentro di te che qualcosa si sta muovendo? Sì, so bene. Ok, perfetto. Va bene, sì. E allora adesso, sempre in quel contenitore senza spazio e senza tempo da cui abbiamo iniziato, Pina ti ritrovi davanti ad un enorme specchio. In questo specchio si riflette la tua immagine ideale. Quell'immagine che ti piace da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista estetico, ma anche per le emozioni, per le risorse che contiene. Caro inconscio, seppina percepisce in questo momento quell'immagine nello specchio, muovi l'indice della mano destra. Razionalmente ti arriva pieno, l'inconscio mi dice di sì, tu riesci a percepire quell'immagine, benissimo. Ora in quell'immagine c'è tutto ciò di cui hai bisogno, tutte le risorse che ti servono, tutte le emozioni che ti servono in questo momento e la osservi profondamente. Partendo dai piedi, guardi ogni piccolo dettaglio il busto, il corpo, le mani, i capelli, il volto, il sorriso e gli occhi. C'è tutto ciò che è sempre desiderato, è tutto lì, in quell'immagine. Caro inconscio, quando è tutto Perfettamente, a fuoco e comprensibile, dammi un cenno muovendo l'indice della mano destra. Okay. Benissimo, perfetto. Ora, prima con il piede destro e poi con il piede sinistro, entri in quello specchio e le due immagini, il tuo corpo e l'immagine riflessa nello specchio, andranno ad unirsi e diventare un tutt'uno. Mano a mano che le immagini si uniscono, percepisci dentro di te che quelle risorse si stanno installando, stanno diventando parte di te. E diventano sempre più vive. Sempre più reali. E quando le due immagini saranno completamente unite, saranno quindi un tutt'uno e le risorse saranno perfettamente vivide dentro di te, Caro inconscio, mi darei un cenno muovendo l'indice della mano destra. Ok, benissimo. Pina lo percepisci dentro di te, lo senti anche tu razionalmente. Senti queste modificazioni in atto? Sì, vediamo. Oh, benissimo. Ok. Ora ti ritrovi di fronte ad una enorme luce. da quella luce una fiammella si stacca e viene a posarsi all'apice della tua testa caro inconscio quando percepisci la fiammella sulla testa dammi un cenno muovendo un dito e percepirai il calore il colore e l'energia okay. benissimo dalla testa si sposta al centro degli occhi e dal tuo terzo occhio parte un fascio luminoso immenso che irradia tutto quanto ha intorno quando questo fascio sarà forte e vivo dal centro dei tuoi occhi mi darai un cenno muovendo un dito benissimo, ora abbassi lo sguardo, inizi a guardare verso i tuoi piedi, la luce che parte dai tuoi occhi illuminerà i tuoi piedi e lentamente questa luce inizierà a salire lungo tutto il tuo corpo creando una sorta di corazza luminosa che un po' alla volta, un po' alla volta avvolgerà tutto il tuo corpo e arriverà fino all'apice della testa, una corazza che ti proteggerà da qualsiasi attacco, interferenza, energia negativa, emozione negativa, permetterà alle risorse che hai acquisito di restare vivide dentro di te, forti. permettendo a queste risorse di lavorare, alimentandosi costantemente, per crearti benessere ed armonia. E quando questa corazza sarà arrivata a chiudersi all'apice della testa, mi darei un cenno. Mary, a te cosa arriva? Beh, io visualizzo, sono testimonia dei suoi movimenti armoniosi, gentili e calmi. Eh, sento proprio la pace eh, in Pina in questo momento, la calma, rilassata, tutto correttamente, eseguito con tanta armonia. Benissimo. E allora, a questo punto in quella enorme luce che era di fronte a te ci entri e sei in un tunnel luminoso che passo dopo passo ti ricarica sempre di più ti vedrai come una batteria che si sta ricaricando tacca dopo tacca un'energia vitale che ti farà stare bene ti darà questo senso di equilibrio questo senso di pace, di serenità di allegria, di felicità, ti farà stare bene. E quando saremo arrivati a riempire totalmente il tuo corpo, la tua energia, fino all'apice della testa, mi darai un cenno e ci avvieremo verso l'uscita. Come ti senti? Luminosa. Benissimo, benissimo. <ride> ok, e allora ancora qualche passo e al mio tre riaprirete gli occhi con un bel sorriso e con la consapevolezza delle modificazioni acquisite per portarle avanti nei prossimi giorni, facendole sviluppare sempre di più. 1 2 3 ecco qua <ride> come va bene <ride> eh, sì eh, volevo oh, confermare c'è cioè, questa mia amica attivista che. Spesso su Facebook scrive i compagni, le compagne e io non lo sopporto. Non lo so, vabbè, io perché sono mi sono liberata un poco da destra, sinistra, eh, fascismo, non lo so, comunismo. E quindi ah. i miei compagni, lei è molto comunista, e quindi è una mia cara amica, le voglio molto bene, una collega pure lei, però non riesco poi ecco, a frequentarla perché... Sono molto polarizzati e quindi piso, modo. non la frequento. Mm -mm. E mi piacciono i libri, eh, eh, vedi, le mi biblioteche forse. mi sono sempre piaciute. Infatti, forse, il mio lavoro ideale sarebbe quello di essere se, se l'avessi saputo, cioè, se fossi stata un poco più consapevole quando ero piccola, non lo so, diventa bibliotecaria, scherssa nei libri que questa connessione che avevo con la tua parte animica è stata molto veritiera, l'ho percepita insomma un, come un aggancio quindi che te, ti risuona anche in questa realtà. Eh, intoppava diciamo che in un certo senso mh, faceva mh, muovere le tue energie in un modo sbagliato perché collegata. Adesso le abbiamo distolte, disciolte quindi e sì. anche comprese in questo momento sì. Visto che l'hai visualizzata, e quindi sì. anche nella lettura nell'informarti, c'è cioè del vero. Insomma, sentivi che, che tu sei sì, sì, al lavoro, reale. magari qualcuno dice: 'Chi ha preso le mie cose, e io faccio, ma le, queste cose sono di tutti: cioè non sono le due, <ride> sono di tutti, <ride> e lui mi guarda così stupido.' Gli altri mi guardano così, però per me è, norma, cioè, per me è normale. È normale. E forse, forse non lo so, la, la connessione c'è: quindi tutto torna. Sì, sì, assolutamente. E anche con il tuo, cioè eh, questo, questa persona che dicevi: insomma, e... hai visto perché così eh, diciamo calamità? Sì, io stento, stento, stento, stento sempre a crederci, però perché sono sempre come San Tommaso, che e, e ho, ho sempre questa lotto con eh, dico, la ma è... è co con La razionalità è una, è una lotta continua e, e niente, però il segnale... è difficile, cioè perché comunque è una persona che non vedo adesso da cinque anni. Quindi eh, adesso che me lo confermi pure tu, cioè eh, vorrei da una parte, però poi dico lascio andare perché comunque è una persona impegnata quindi io non so che fare, magari l'universo poi. Farà sì, gli eventi sì, fanno, faranno adesso abbiamo, con Vincenzo abbiamo modificato molto le tue caratteristiche energetiche, rafforzato, liberato, allegria, gioia e serenità, quindi vedrai che tutto intorno eh, mi ha fatto vedere che quando ridi sei bellissima, quindi eh, bisogna che ritorni a sorridere. Okay. <ride> bene, grazie. bene. Adesso monitoriamo grazie, però... Grazie. Anche un attimo tuo fratello, cioè cerchiamo eh, di capire certo, se certo. quando lo incontrai percepirai qualcosa di diverso. Noi certo. abbiamo fatto in modo da aiutarlo a liberarsi, quindi da togliere quel grigione sì. perché aveva un senso. c'era cioè qualcosa. Ultimamente da... comunque era più sereno, eh, questo lo devo dire, e... Ed è... Ed è... e lo vedo sempre più sereno, vi... vi farò sapere. Certo, certo, è importante capire se è stato d'aiuto questo intervento fatto anche certo. su di lui, e ciò che provocherà in te cioè quando tu lo incontrerai cosa percepirai a livello energetico cosa ti arriverà perché è fondamentale anche questo e poi vabbè poi eh. ci sentiremo per monitorare nei prossimi giorni cosa accadrà in modo da capire okay. anche se su te stessa tutto questo sta funzionando creandoti uno stato di equilibrio maggiore di, di serenità e di pace ok ok grazie, grazie Mary grazie grazie Mary. a te grazie a te. Grazie, eh, grazie a... Vincenzo, vabbè, tu lo sai, già lo sai benissimo. benissimo. Poi eh, ci confronteremo anche su questa sessione e se okay. potremo eventualmente di pubblicarla, questo lo decideremo poi insieme. Eh. Eh, appunto, poi, una volta valutato, se questa sessione andrà online, ma lo decideremo insieme dopo, direi agli amici del canale: iscrivetevi. Eh, bene. Iscrive a presto, ciao, grazie, buonanotte, ciao, un abbraccione, grazie, ciao. ciao. ciao.